Ciao, sono Vittorio Gazzara, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e eh, questo report di luglio arriva proprio l'ultimo giorno del mese, il caldo mi ha fiaccato e eh, mi ha fatto allungare i tempi di produzione. Comunque siamo qui eh, in questo report, parleremo eh, di tutti i progetti attualmente in sviluppo presso la nostra casa di produzione con eh, qualche piccola anticipazione su un paio di progetti che sono ancora in là eh, nel tempo ma che si stanno profilando all'orizzonte di cui non vedo l'ora di parlarvi quindi di carne al fuoco ce n'è parecchia e allora senza ulteriori indugi sigla e iniziamo. Partiamo con Tre dopo mezzanotte, il nuovo cortometraggio della Vertical Green Productions che al tempo stesso costituisce l'esordio cinematografico del giovane Alessio Mele ed è anche una prima volta anche per noi. Chi ci segue sa che questo cortometraggio è il primo che non vede il sottoscritto come sceneggiatore e come regista ed è stata un'esperienza molto interessante e anche molto istruttiva eh, perché eh, il mio istinto da regista, io sono abituato a dirigere tutto e tutti e eh, non eh, lasciare eh, il compito a qualcun altro non è stato molto semplice eh, però ecco, curare la produzione di un esordio cinematografico come questo che per certi versi assomiglia molto all'esordio cinematografico eh, mio nel 2011 con Rewind, sia per quanto riguarda le tematiche trattate, l'atmosfera, le ambientazioni, insomma è un film che assomiglia molto a Rewind. E beh, una cosa del genere è stata un, un tuffo nel passato, eh, in un certo qual modo, ed è stato anche il motivo per cui mi sono lanciato in questa operazione con entusiasmo e con la voglia di aiutare un giovane regista che diversamente non avrebbe eh, potuto produrre questo suo primo film non avrebbe potuto iniziare una carriera in questo ambito, quindi sono molto contento di questa cosa, eh, al momento il cortometraggio è in fase di post produzione abbastanza avanzata, eh, il montaggio è arrivato quasi alla fine, ci stiamo occupando della color correction, eh, del bilanciamento del bianco, insomma della messa a punto, visiva del film qua e là qualche intervento di doppiaggio insomma però il lavoro è nelle fasi ormai finali e dovrebbe essere rilasciato con ogni probabilità nella prima metà del mese di settembre quindi ci saranno degli aggiornamenti in merito nel prossimo report che lo anticipo non sarà nel mese di agosto ad agosto ci fermiamo per ferie quindi a settembre. A settembre il prossimo report uscirà o in concomitanza o subito dopo la release eh, del film, quindi eh, rimanete eh, collegati, ci saranno delle anticipazioni al riguardo, però la data di uscita comunque è prossima. E proseguiamo con Dead or Alive, eh, web serie in live action, quindi con attori in carne e ossa, attualmente in fase di sviluppo presso la Vertical Green Productions. Si tratta di una serie dark comedy, quindi ci saranno degli spiccati elementi comici all'interno di una narrazione con toni cupi anche inquietanti per certi versi. Per quanto riguarda la trama ancora eh, mi riservo la facoltà di non raccontarvi troppo, eh, piccolo riassuntino riguardante ciò che comunque vedremo, si tratta della storia di due fratelli che si ritrovano, loro malgrado, dover ripagare un debito gigantesco presso uno strozzino al quale si era rivolto il padre tempo fa e che ha di fatto passato il debito ai figli eh, dopo la sua morte. Eh, il problema diciamo così eh, oltre al fatto di non poter reperire una quantità di denaro così ampia in breve termine è che uno dei due fratelli non è più in vita quindi è uno, un vero e proprio zombie questa situazione eh, non sense creerà altre situazioni a cascata sempre più assurde e si spera sempre più divertenti per voi che guarderete quindi non vedo veramente l'ora di potervi dire qualcosa di più di farvi vedere qualche immagine dal set e finalmente a rilasciare questa serie eh, ci sono alcuni problemi logistici per quanto riguarda un cast abbastanza largo e che durante la scrittura della sceneggiatura si sta ampliando sempre di più eh, problemi logistici riguardanti le riprese in quanto un cast così ampio deve essere anche raggruppato in questi mesi estivi, eh, luglio, agosto eh, riuscire a riprendere, riuscire a girare gli episodi sarà difficile, quindi è probabile, anzi è quasi sicuro, che le riprese di questa webserie slitteranno eh, un po'. La mia intenzione e i miei sforzi sono comunque tesi a riuscire a iniziare le riprese entro il 2018 in modo tale da poter rilasciare, iniziare a rilasciare la serie durante il 2019. E arriviamo a Red Random e l'eroe multicromatico, webserie a cartoni animati, è un progetto a lungo termine. Eh, chi ha seguito finora, sia sui social che sul sito, gli aggiornamenti circa questo progetto, ha potuto vedere eh, la eh, realizzazione visiva eh, di alcuni dei personaggi del cast, si tratta di un cartone animato in cui eh, i protagonisti sono delle figure geometriche antropomorfizzate a colori eh, che sono alla ricerca di questo fantomatico eroe multicromatico, una piccola anticipazione di trama, anche qui la storia si svolgerà all'interno di un mondo in cui i colori cominciano a scomparire, i personaggi si trovano assediati da questo bianco e nero che minaccia di ucciderli tutti e solo questo mitico, leggendario eroe multicromatico può salvare eh, la situazione. Abbiamo detto che alcuni personaggi sono stati già realizzati visivamente. Al momento la preproduzione di Red Random e l'eroe multicromatico si sta eh, concentrando, accantonando per un attimo il concept design dei personaggi, sul eh, visual design del mondo in cui i personaggi eh, si muoveranno. Questo perché mi sono accorto che eh, non c'era ancora una chiara visione eh, grafica, visiva della serie e questo in qualche modo stava minando eh, l'avanzamento dei lavori. È una deformazione professionale mia, eh, per cui se non ho una chiara visione di quale sarà l'aspetto del progetto che sto portando avanti perdo progressivamente interesse, quindi per evitare tutto ciò mi sono dedicato all'esplorazione di quale tipo di aspetto visivo potrebbe avere eh, il mondo di Red Random. Avete visto su Instagram e su Facebook eh, un'immagine di lavorazione di prova non ancora definitiva eh, di quale potrebbe essere l'aspetto generale eh, dei, dei set all'interno dei quali i personaggi si muoveranno eh, come avete potuto vedere è eh, un mondo di cartone come un diorama e che per quanto questa sia un'immagine di lavorazione non definitiva eh, la strada è quella quindi grosse variazioni eh, su questo elemento non credo che ce ne saranno quindi Red Random multicromatico ha trovato o comunque sta trovando una sua impostazione visiva generale e quindi nelle prossime settimane e mesi eh, il lavoro di eh, concettualizzazione visiva del tutto potrà riprendere a sprombattuto. E ora i due progetti che eh, sono eh, nebulosi, sono progetti a lunghissimo termine, diciamo che i primi passi si stanno muovendo eh, in questo momento. La definizione di questi progetti non è chiarissima, e sono due progetti che però hanno in comune il fatto di partire entrambi eh, dall'essere stati contattati da musicisti e quindi eh, il tema eh, conduttore eh, di questi due progetti è appunto la musica. Il primo è un progetto che in realtà è in sviluppo, o diciamo in pre-sviluppo, da almeno un anno e mezzo, quindi già durante quell'anno e mezzo di eh, silenzio, di pausa che la Vertical Green si era presa, ed è un progetto che deriva dall'essere stati contattati appunto da una coppia di musicisti newyorkesi, due fratelli, Russell e Robert Giffen, che eh, avendo già collaborato eh, per Bunker, mi hanno contattato eh, offrendomi gratuitamente una colonna sonora originale per un eventuale progetto futuro della Vertical Green, appunto, e questa offerta è stata colta a loro. Ci stiamo sentendo con regolarità via Skype per mettere a punto una colonna sonora originale per un progetto che è la trasposizione cinematografica di un romanzo che però non ha ancora una definizione eh, di medium, nel senso non, non è ancora chiaro se sarà una webserie, una miniserie, o un lungometraggio. È un progetto comunque che si sta prendendo tutto il tempo necessario per potersi sviluppare al meglio. È comunque un progetto che sarà necessariamente a cartoni animati perché della natura di questo romanzo che non permetterebbe altre eh, forme espressive. E quindi diciamo che oltre a Red Random e l'eroe multicromatico c'è già un altro progetto a cartoni animati. Quindi questa strada dell'animazione è comunque un, un settore che sarà importante per la Vertical Green Productions eh, in futuro. L'altro progetto eh, molto simile al precedente, anche qui eh, a seguito del contatto di un musicista, questa volta italiano e questa volta eh, un italiano molto vicino a me che eh, geograficamente parlando, quindi in queste settimane sto riuscendo a vedere di persona per poter lavorare gomito a gomito sul progetto che stiamo portando avanti è un progetto che non è narrativo in senso stretto si parla di video installazioni questo musicista è un compositore d'avanguardia e mi ha chiesto di occuparmi dell'aspetto visivo delle sue composizioni il suo progetto musicale è un progetto gigantesco si tratta di una trentina di album, di composizioni appunto essendo un progetto di video installazioni di video arte è una cosa che non ho mai fatto in vita mia e quindi eh, è molto interessante e molto stimolante anche in questo senso non vi posso dire troppo perché in realtà ci stiamo lavorando da un paio di settimane a livello di pre pre pre pre, pre produzione quindi non c'è ancora nulla di effettivamente concreto da poter riportare però ecco eh, la vertical green in questo senso si sta muovendo in una direzione comunque ben precisa su più direzioni molto precise e eh, in queste settimane in questi mesi si stanno mettendo stanno gettando le fondamenta per diversi ambiti produttivi e quindi posso dire eh, fin d'ora che la Vertical Green sta vivendo un momento di rinascimento, lo possiamo dire? Sì, probabilmente questo anno e mezzo di eh, pausa di cui vi ho parlato tempo fa è servito per far sedimentare alcune cose, alcune considerazioni, alcune idee, alcune energie sicuramente e ritornando con una visione produttiva che non si limiti a un solo progetto e eh, che diventa controproducente perché con un solo progetto da portare avanti non potendoci lavorare 24 ore al giorno eh, l'istinto è quello di dire se posso fare un solo progetto allora che sia gigantesco e più il, il progetto è gigantesco e più è facile che crolli e quando crolla un solo progetto crolla tutto l'impianto produttivo della casa produttrice quindi con tutte le frustrazioni che possono derivare portando invece un piano produttivo che si sviluppa su tre progetti o più eh, a diverse velocità, a diversi ehm, step di rilascio, quindi a, a breve, medio e lungo termine, se uno di questi progetti per X motivi viene ritardato, cancellato o altro, ci sono gli altri progetti che possono coprire i buchi. E probabilmente questo, stavo dicendo, questo, ehm, questa modalità di produzione Dall'immagine di una casa di produzione in movimento, più in salute e quindi forse un atteggiamento che attira di più anche le collaborazioni. Quindi nel prossimo futuro la Vertical Green avrà delle collaborazioni con altri artisti in contesti diversi da quelli a cui siamo abituati. Questa è una buonissima cosa a me personalmente dà un senso di progressione, di non essere mai con le mani in mano, di riuscire a portare sempre qualcosa di nuovo all'esterno e questo oltre che essere vitale è anche eh, rincuorante dal momento che fino a qualche mese fa, pochi mesi fa, meditavo sul fatto di eh, lasciar perdere tutto. Quindi è un gran bel cambiamento. Per oggi è tutto, il report finisce qui. Come vi ho detto all'inizio, eh, il report in agosto non ci sarà ci fermiamo per ferie cerchiamo di andare un po' al mare di rilassarci un po' in questi mesi, in queste settimane cercheremo di eh, definire un po' meglio eh, la base su cui poggiano questi progetti futuri che ancora non hanno una definizione chiara eh, quindi io vi auguro eh, buone vacanze se riuscite ad andare al mare, in montagna, dove volete a rilassarvi un po', se siete invece tra quegli sfortunati che devono lavorare in questo mese di agosto vi auguro che il lavoro non sia troppo pesante, troppo stancante, troppo stressante cercate di tenervi qualche momento di tranquillità e di rilassatezza in ogni caso vi ringrazio per avermi seguito e per continuare a seguire il mio lavoro e a supportarmi mettete mi piace su questo video seguite il nostro lavoro su facebook e su instagram visitate il sito internet e lo shop online su redbubble.com per farvi e farci un regalo noi ciclicamente aggiungiamo nuove grafiche e nuovi oggetti di merchandising, oltre che di abbigliamento, anche di arredamento e eh, altro, quindi visitatelo spesso perché anche lì, anche in quella situazione, ci sono novità costanti. E ancora grazie, grazie di seguirmi, grazie di darmi il vostro appoggio, grazie di dimostrarmi il vostro interesse e il vostro affetto sempre. Noi ci vediamo quindi a settembre con 3 dopo mezzanotte, nel frattempo qua e là qualcosa eh, posterò sui social un po' meno rispetto a alle settimane e mesi precedenti però qualcosina magari vi farò ancora vedere nel frattempo appunto appuntamento a settembre con il prossimo report con 3 dopo mezzanotte e con il Don't Fuck With Mordred che è vero avevo eh, pensato di eh, portarlo questo mese ma come potete vedere Mordred è già in modalità sbacco e quindi non se ne fa niente fino a settembre a presto ciao